Beppe Fiorello a tale quale show, cosa farà con Carlo Conti? Tale quale show, Carlo Conti, Beppe Fiorello quarto giurato? Qual è il programma per eccellenza del venerdì sera? Ma ovviamente tale e quale show condotto da Carlo Conti. Si è arrivati, ormai, alla settima edizione e squadra che vince non si cambia. Infatti tutto è rimasto identico e fedele a se stesso. Giusto qualche cambiamento in giuria visto che dietro al bancone non siede più Claudio Amendola, bensì Christian Desica che, come un figlio il prodigo. È tornato a sostare in un porto televisivo sicuro dopo le sue peregrinazioni a Striscia la notizia e Miss Italia 2017. Loretta Goggi è presente come sempre e anche Enrico Montesano è stato confermato, segno della grande fiducia che l'azienda ripone in lui, tanto che a gennaio molto probabilmente sfiderà con un suo show che è posta per te di Maria De Filippi. Come tradizione, però, nel corso delle puntate la giuria si allarga lasciando spazio a uno o due personalità del mondo dello spettacolo. Questo venerdì, come ha anticipato Blogo, siederà in giuria niente meno che Beppe Fiorello, l'attore e fratello del più famoso Rosario. Prima che venisse annunciato Claudio Baglioni conduttore del Festival di Sanremo 2018. Il suo nome è circolato in maniera insistente tanto che molti hanno iniziato a sperare che la voce di corridoio diventasse presto un dato di fatto. Beppe Fiorello quarto giudice di tale e quale show con Carlo Conti. La giuria di tale e quale show condotto da Carlo Conti è composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, ma nel corso delle edizioni il quarto giurato ha avuto il volto di tante personalità del mondo dello spettacolo, da Enrico Brignano a Frank Matano passando per Vincenzo Salemme fino a Nicola Savino. Nella seconda puntata della settima edizione del Varietà del venerdì sera di Rai 1 ci sarà Beppe Fiorello che, appunto, ricoprirà il ruolo di quarto giurato. L'attore che ha detto no al Festival di Sanremo 2018 sarà su Rai 1 non solo per giudicare i 12 concorrenti di tale e quale show, ma anche per promuovere il film team ha visto diretto da Alessandro Pondi e prodotto anche dalla Rai. Nel cast non solo Beppe Fiorello, ma anche Pierfrancesco Favino oltre a gustose apparizioni di Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Giovanotti e tanti altri. L'appuntamento per vedere le nuove imitazioni con cui dovranno confrontarsi i concorrenti di tale e quale show, oltre alla presenza del succitato Beppe Fiorello, è per venerdì 29 settembre, alle 21.10, sempre su Rai 1.